Assessore Dario Loffredo, si parla in questi giorni, alcuni commercianti lamentano una mancata vicinanza da parte dell'amministrazione comunale, come risponde? Ah, guardi, credo che più di avere la porta sempre aperta 24 su 24, dalle 8 del mattino fino alla sera, essere assolutamente a disposizione per ascoltare, Perché credo che la prima, il primo compito di una di un amministratore, e la vedo come una missione, è proprio quello di ascoltare i commercianti le proposte. Dopodiché vedo che a volte vanno sui giornali e poi quando faccio le riunioni con le associazioni di categoria, voglio dire, le proposte tol, salvando la faccia di qualcuno, eh, le proposte di chi poi parla dopo, eh, vengono, sono sempre proposte aleatorie. Credo che la città ha bisogno di concretezza, ma al di là del ruolo di assessore, proprio come innamorato della propria città. Quindi eh, il commercio vive sicuramente un momento di crisi congiunturale che altaraglia tutto il paese, però attenzione, oggi il commercio è assolutamente cambiato. Eh, oggi non ci sono più i commercianti che possono stanziare la loro attività, oggi bisogna eh, mettersi in gioco con i social media, con le nuove forme di comunicazione, andare alla ricerca del cliente. Eh, mh, le dico la verità, alcuni mi dicono che alcuni negozi chiudono, ma la mia preoccupazione poteva essere se chiudono solo, ma dei negozi che chiudono a tanti altri che aprono, significa che Salerno è comunque una città assolutamente allettante. Io domani, per dirle una, sarà l'Associazione all marittima alle 10, convocato dal presidente De Nigris, viene qui uno dei massimi esponenti di Royal al Caribe, per eh, chiaramente dire che quest'anno le navi da crociera saranno addirittura aumentate del 25-30% di quelle che verranno. Credo che 10-15 anni, anni fa avere delle navi da crociera in città o avere eventi come luci d'artista era assolutamente una chimera. Questo non significa che va tutto bene, significa nel modo più assoluto che dobbiamo fare rete e lavorare, ma tutti insieme senza piangerci addosso. Ma a, qualche, a qualcuno che dice di iniziative, di stare vicino, sono pronto a stare vicino, sono pronto a lavorare con loro e per quello che è la mia possibilità, sottraendo tempo a tutta la famiglia perché io vedo l'assessore come una missione. Però eh, voglio dire, sono, la mia porta è aperta, devono però dirmi quali sono queste iniziative che vogliamo mettere in campo e fare in campo. Sono il primo a lavorarci e andare avanti. Sono convinto che un'amministrazione può stare... Vicine commerciali in due modi, dal punto di vista per quanto riguarda le infrastrutture e la logistica e su questo stiamo ottimando finalmente, eh, sarà completato i lavori di Piazza della Libertà, credo eh, prossimamente voglio dire, dovranno iniziare i lavori, eh, quindi avremo finalmente un pomone di 750 posti. Inizieremo nell'anno la nuova pavimentazione del corso fino a Piazza Portanova, la parte mancante. Inizieremo la ristrutturazione del mercato a Via Piave, cioè, queste e finalmente con i lotti di manutenzione che si aggiudicheranno nel prossimo mese inizieremo anche a ricucire tutte quelle artere cittadine che ormai hanno bisogno sicuramente di un restyling. Credo che tutte queste iniziative servano a fare sicuramente da stimolo o migliorare la logistica del commercio, poi credo che intraprendiamo anche tante iniziative. Voglio dire, Noi siamo nel mese di febbraio, finito da poco l'Ucidia Artista, la settimana scorsa per San Valentino c'è stata questa bellissima iniziativa della ConfCommercio sul centro storico della città, sul Spendi con Amore, ci sarà il mese prossimo Salerno Letteratura, ci saranno il Festival del Barbuti, ci sarà l'Arena del Mare, ci sarà il Crocifisso ritrovato. Insomma Ci saranno eh, tante iniziative, la festa del cioccolato artigianale, la festa del gelato, eh, la, la festa del gusto, insomma tante iniziative che facciamo insieme alle associazioni di categoria e qualsiasi persona vogliono dare alla città quello sprint per attrarre assolutamente i grandi, ma credo che resta sempre una cosa che rende bella Salerno, questo spirito di accoglienza che deve animare noi amministratori fino a quando almeno le persone ci sceglieranno. Perché lo dico sempre a tutti, amministratori è per un tempo limitato, ma io sono salernitano e lo sarò per sempre, quindi insieme a me, insieme ai giornalisti, insieme ai commercianti, insieme agli artigiani, insieme ai miei colleghi, lavoriamo tutti insieme senza viaggerci addosso per portare in alto l'orgoglio della nostra città. Salerno per sempre. Una rapina ai danni di un tabaccaio nei pressi di Piazza Casalbore, uh, c'è chi parla di allarme e sicurezza ma si può parlare di allarme e sicurezza per un caso? Allora non bisogna assolutamente abbassare la guardia, bisogna fare rete tutti insieme, bisogna sicuramente allertare sempre, di questo abbiamo avuto sempre la massima disponibilità nel questore e nel prefetto e ringrazio sempre per il lavoro che fanno tutte le forze di polizia. E questo è un dato, ma parlare di allarme di sicurezza mi sembra assolutamente fuori dal coro. Eh, tenga presente che una città più blasonata di noi, solo perché è sete, voglio dire, del eh, pontefice e del governo, eh, hanno sparato da, come Far West ferendo un giovane, addirittura un atleta. Quindi dico, Salerno rimane comunque una città eh, serena, una città sicura, e' un fiore ad occhiello veramente di tutta la, la campagna. quindi non creiamo destabilizzazioni, non creiamo caso, chiaramente bisogna fare prevenzione sempre di più, ma eh, rimane sempre il fatto che in una città sicura.